e se mi uccidono morirò da eroe per la mia regina e per il mio paese Diceva sempre mia madre Ama il prossimo come te stesso E non fargli mai del male Ed ora che sono in trincea Col fucile pronto a sparare Mi ricordo le sue parole Vorrei piangere, vorrei scappare di sangue ho macchiato e mi dispero e mi abbandono perché ho coscienza di quello che ho fatto e all'infinito porterò questo peso per le giovani vite che ho offeso e all'infinito griderò il mio dolore per questa guerra per questo Che senso ha questa mattanza, violenza e morte? Ne ho vista abbastanza, voglio tornare al mio paese per preparare un nuovo macello. 17 dicembre 1914 sono due giorni che ho mal di testa la sborne mi ha lasciato intorpidito e di cattivo umore ho sognato Mary mi salutava con la mano e poi correva via mi sono svegliato che piangevo non avevo motivo per cui piangere ma piangevo e non riuscivo a fermare le lacrime ho nascosto il viso dentro il bavro del cappotto e mi sono lasciato scuotere dei singhiozzi. Ho pensato. Ho pensato che piangevo per Jack. E l'ho detto anche a chi mi chiedeva perché piangessi così disperatamente. Sì. Sì, piangevo per Jack. Peccato aver finito l'ammirazione di Scotch. Perché mi porta via quasi tutti i pensieri e anche la paura. I miei genitori hanno fatto sacrifici per mandarmi all'università ed io so che diventerò un bravo veterinario e mi chiameranno in tutta la contea per curare gli animali. Poi, poi mi sposerò con Mary e avremo dei bambini biondi come lei e con gli occhi color del cielo. Raccoglieremo insieme il lupolo per la birra e cuoceremo mele al forno da mangiare dopo cena davanti al camino. Le ho scritto una lunga lettera ma non mi ha ancora risposto. Io lo so che qui la posta non arriva tanto facilmente. Siamo in prima linea ed è già tanto che arrivino i rifornimenti. Però, se avessi una sua lettera da leggere e rileggere, starei meglio. La sua fotografia, che tengo in una piccola teca sempre sul cuore, è quasi sbiadita. L'ho baciata così tante volte che c'è la forma delle mie labbra stampata sopra. Oggi ho fatto delle fotografie, è la prima volta in tanti mesi, stanotte sono di vedetta e un peso sul cuore mi opprime pensando che potrebbe essere il mio ultimo giorno di vita. Quinto, non ammazzare, quinto, non ammazzare, quinto, non ammazzare. 20 dicembre 1914 è tornato il brutto tempo scende una pioggia mista a neve che appena arriva a terra si scioglie e allaga la trincea siamo coi piedi ancora nell'acqua e in certi punti l'acqua arriva fino al ginocchio il mio umore come quello dei miei compagni è tetro il rancio arriva freddo e si fa fatica a mandarlo giù stamattina ci sono state alcune sparatorie non solo i cecchini ma anche le mitraglie hanno sparato il cordone del filo spinato è lì, a contenere queste trincee. Attraverso quelle spine di ferro mi immagino il nemico a poche decine di metri da noi. Anche loro con le stesse paure, anche loro con lo stesso dolore. A chi serve questa guerra? Mi chiedo e lo chiedo al tenente seduto accanto a me, in una pausa tra una sparatoria e l'altra. Non sei un buon soldato, Turner, mi ha risposto con l'aito che sapeva di algo. Cosa hanno fatto? Ho provato a ribadire. Lui si è arrabbiato e Mi ha minacciato di dirlo al capitano. Ho nostalgia di casa, di Mary, ho nostalgia della mia vita riaddormentarmi e svegliarmi a guerra finita tra poco è Natale e non so se avrò la forza di non disperarmi Scotch a volontà. Ci sarà un attacco. Ho capito che quando abbondano con l'alcol c'è di mezzo un assalto. Anche il chirurgo abbonda con lo scotch quando deve amputare qualche arto. L'ho aiutato spesso. I miei studi di veterinaria li ho messi a frutto qui, tra questa umanità disperata. Tra ragazzi che urlano un dolore fisico atroce e un dolore dell'anima che non guarirà mai più. Ragazzi che implorano di non essere mutilati chiedono un miracolo che non avviene mai il prezzo della vita è un moncherino mal ricucito. è un ritorno a casa sono profondamente in crisi sono stanco deluso demotivato Carne da cannone, siamo proiettili e baionette, siamo bagliori nella notte, siamo trince e camminamenti, siamo sofferenza e lamenti, siamo paura e terrore, siamo minuti. Senza un motivo. O uomini contro. Ma contro che cosa? A questa guerra. Non trovo una scusa. Nana. Gnacche sigarette Siamo mille lettere scritte Siamo pioggia e neve Siamo freddo nelle vene Siamo vecchie scarpe rotte Siamo una sciocca sfida alla sorte Siamo giovani pieni di dolore Siamo soldati ma abbiamo un cuore Uomini contro Sopra ad un clivo, uomini contro, senza motivo, uomini contro, ma contro che cosa? Uomini contro, vi regalo una rosa. 22 dicembre 1914. È una giornata di sole. Pensavo che qui il cielo non diventasse mai azzurro. E questa luce vivida e chiara alza il morale a tutti. Nella nostra baracca è arrivata una stufa a legna. Oddio, com'è bello scaldarsi davanti a un fuoco e asciugare i vestiti. C'è un'allegria che ci avvolge tutti. È bastato un po' di calore per rendere questo inferno meno pesante. La legna la procuriamo cercando nei dintorni della trincea alberi e cespugli. Ma dobbiamo stare attenti perché i cecchini sono sempre allerta e basta un rumore per scatenare una sparatoria. Questa notte siamo usciti in otto a tagliare un albero che era abbastanza vicino alla baracca e i tedeschi hanno acceso un razzo per individuarci, ma noi siamo riusciti a rientrare prima che incominciassero a sparare. Ho tanti pensieri che mi tormentano e il più doloroso non trovo una risposta. Perché questa guerra? Perché siamo qui? Fratte giorni è Natale. E la nostalgia di casa si fa ancora più forte. Mia madre avrà già preparato il Christmas pudding e starà facendo i biscotti al burro. Avranno scelto il tacchino da cucinare al forno con i legumi e le verdure e berranno Eila, la birra fatta con luppolo coltivato da mio padre. Le mie sorelle avranno attaccato le stelle di stoffa rossa alle porte. E Mary. Mary sarà bellissima con l'abito della festa e la colana della nonna. Mio padre metterà il vestito scuro e il cappello e mia madre si laverà i capelli e li acconcerà con una treccia che farà girare intorno alla testa. Canteranno tutti insieme O'Com, O'Gli Fateful. Ed io, ed io non so neppure se sarò vivo il giorno di Natale. Questa guerra è una crudeltà assurda e non riesco a vedere nulla di eroico in questo macello. Sono il fuciliere Turner e non voglio più uccidere nessuno. Quinto, non ammazzare.